Visti di residenza e strutture offshore, quello che nessuno ti dice di Dubai, ma che io, dall'alto della mia esperienza, sto per rivelarti tra due secondi al di là della sigla. Ciao, sono Luca Tagliaratela e tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Se non l'hai ancora fatto ti invito come di consueto a iscriverti al canale per rimanere aggiornato con le ultime novità e a lasciarmi like se ti sarà piaciuto alla fine, alla fine del video questo contenuto di altissima qualità. Oggi parliamo di due argomenti importantissimi e collegati tra di loro e soprattutto andiamo a svelare due altarini di cui si sente parlare come rumor come rumore di sottofondo ma eh, sono ingooglabili puoi scrivere dappertutto ma le cose che sto per dirti le troverai solo e soltanto all'interno di questo video e partiamo dalla prima la più importante i visti di residenza ti dicono che per trasferirti a dubai sei costretto a incorporare una società nelle free zone ebbene questa cosa non è vera, lo ribadisco, non è assolutamente vera e soltanto una parte della realtà è una parte della normativa è una parte dei visti di residenza che dubai oggi ti offre ma non è scritto sul fuoco il fuoco sulla pietra non è scritto da nessuna parte che tu debba sia costretto a incorporare una società nelle free zone anche perché e ci torniamo e ci sono tornato spesso anche sugli altri canali ci torniamo anche in altri contenuti molto spesso per incorporare una società nelle free zone ti chiedono cifre da capogiro che che partono per esempio dai 12, dai 15 mila fino ad arrivare addirittura ai 18, 25 mila dollari per singolo anno. È una follia, è una presa per i fondelli. Non posso dire culo, altrimenti, YouTube mi banna. L'ho detto ovviamente. Quindi mh, devi fare particolarmente attenzione a chi ti dice che l'unica possibilità è un visto business, una business visa, tra l'altro anche la durata e uh, la composizione, come dire, la, uh, la lista, la disponibilità dei visti sta cambiando e cambia. Di anno in anno comunque di due anni in due anni cambia la durata cambiano i requisiti per ottenerli eccetera eccetera quello che però devi sapere è che esistono una serie di visti numerosa che è bene che il tuo consulente ti consigli e ti enumeri quando si va a fare eh, il calcolo delle probabilità quando si vanno a valutare i pro e i contro di un trasferimento o di un relocation plan all'interno degli emirati arabi perché per esempio al di là della business visa potresti ottenere una visa da investitore per esempio legata all'acquisto di un immobile e in quel caso comunque avresti un certo numero di anni che appunto possono variare a seconda delle casistiche ma non hai necessità di incorporare una società ancora Esistono, sono anche questi in via di definizione, ma ancora ci sono i visti da freelance che costano molto di meno. E poi c'è un visto su tutti, che, di cui nessuno parla, che è quello del Remote Worker Visa, cioè quello che ti permette di entrare a Dubai con delle strutture che non sono emilatine, ma possono essere strutture offshore, cioè società non incorporate all'interno di Dubai. E questo ci porta al secondo punto. Quindi facciamo attenzione quando ci vendono la società a 15.000, 20.000 dollari potresti cavartela con 600 dollari e non lo sai. E chiudo. quindi Passiamo invece quindi a, a questo punto, al secondo punto che è strettamente collegato al primo. Dubai potrebbe non funzionare, una società incorporata a Dubai potrebbe, tro, potrebbe fondamentalmente rivelarsi per te una scatola vuota, cioè un contenitore completamente inutilizzabile che sì, ti darebbe la possibilità comunque di avere una business visa e quindi di permanere all'interno degli Emirati da solo o in compagnia del numero di visa collegate alla incorporazione della società per un certo numero di anni, ma potrebbe rivelarsi completamente inutile o inutilizzabile per la tipologia di business che svolgi, sia per la complessità di collegare i conti correnti business, offline e online a una società incorporata nelle free zone, e sia perché potrebbe essere molto più intelligente, molto più veloce, molto più valido utilizzare delle strutture offshore. Le strutture offshore sono delle società incorporate fuori dalle che potrebbero essere incorporate evidentemente in paesi a tassazione zero, quindi penso alle BVI, British Virgin Island, penso alle Cayman, penso a Singapore, penso a Hong Kong, penso agli Stati Uniti, penso anche a Jersey e l'isola di Man, se andiamo a parlare per esempio di protezione della privacy o se andiamo a parlare di Trust Company perché sono diversi i motivi per cui possiamo andare a creare delle strutture offshore, da una parte potrebbe avere senso unicamente per avere dei conti correnti e dei vuole di pagamento funzionanti, dall'altra parte potrebbe avere senso creare delle strutture offshore per proteggere i nostri asset, i nostri conti correnti ed evitare per esempio che rientrino nella legge della Sharia. Okay, quindi sono tante le considerazioni che vanno fatte all'interno di una relocation o di una pianificazione fiscale. Facciamo quindi attenzione a non affidarci al primo che ci apre la società e non ha nessunissimo background di fiscalità né locale né nazionale italiana né internazionale perché rischiamo di farci veramente male. Io sono Luca Tagliatela, ti invito a lasciarmi like se ancora non l'hai fatto, per dubbi, approfondimenti clicca il link in descrizione. Noi ci rivediamo nel prossimo video.